Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un, un diciamo un'attività non è una grandissima attività per fare chissà cosa è un deathmatch eh, calci e pugni ed è all'interno del Bahama Mamas allora diciamo che in tanti sono entrati eh, hanno fatto le cazzate sotto mappa, è una cosa che non condivido io, l'andare sotto mappa soprattutto e quindi non ho portato niente di tutto ciò so che entrare con il camion dei pompieri mi sembra che l'hanno facciato. non capisco il perché però comunque sia la Rockstar si attacca a tutto, si attacca ultimamente e quindi ho trovato questa attività che è all'interno del Bama ma se è un deathmatch che possiamo fare in 7-8 persone, adesso andremo a vedere come, diciamo, come si svolge questo deathmatch e come funziona, cioè come funziona, funziona funziona come tutti i deathmatch, pigli, meni e cazzi e mazzi, insomma non è che devi fare chissà che però comunque adesso andremo a vedere all'interno del Bama Mamas più che altro io non sto facendo l'attività per fare il deathmatch ma sto facendo diciamo questa attività per, per vedere il Bama Mamas visto che io sinceramente sotto mappa non ci sono andato con il camion dei pompieri morivo sempre e quindi ci ho rinunciato alla fine perché comunque sia morì schiacciato addosso a una porta del locale col camion di pompieri non è tanto gradevole e quindi ho detto vabbè va trovato questa attività famosa attività e, e quindi niente insomma questa è l'attività ragazzi questo è il Bama mamas insomma locale come tanti altri speriamo che il fatto che abbiano riaperto la mappa sia riconducibile a quella post che avevo messo, diciamo, in un video di GTA Forum in cui diceva che avrebbero aperto alcuni locali di GTA spero che, che sia per questo motivo che abbiano fatto questa cosa sarebbe cosa gradita dal momento che hanno messo solo armi hanno pensato a, a gente che secondo me non meriterebbe manco di giocare su GTA senza pensare a gente che gli piace divertirsi su GTA, a me per esempio piacerebbe venire qui al Bahama Mamas e ballare come se faceva una volta GTA San Andreas seguì determinati step per poter ballare insomma, come tante altre cose io adesso dico questo, però ci stanno tante altre cose Vabbè, il locale è questo, l'attività ve la lascio in descrizione, detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti Sheep.